Eccolo, fantastico, in diretta da eh, Lamberto, un'estensione in diretta con eh, l'ausilio del nuovo strumento Porta Extension di Gringo. Eccolo qua, guarda che spettacolo. Potete anche avvicinare la telecamera, anche più vicino, per i particolari. Dato che l'oggetto della telecamera è molto piccolo puoi entrare in qualsiasi punto per farci vedere eh, il montaggio dell'estation con il porta-estation di Gringo. Che bella diretta questa mattina. Che ti dici? Come vado con l'estation? Vai molto bene, credo che sei molto... A parte il fatto la velocità che c'è esatto guardate bene nel momento che prende la ciocca e poi ripone la macchina per la fusione eccola qua e è un secondo non si perde proprio un attimo molto come velocità come praticità però come mi dicevi te eh, le persone si devono Rieducare, tu mi dicevi che nel tuo salone le, i tuoi collaboratori, la prima cosa che fanno quando arrivano la mattina indossano vai. È fondamentale, fondamentale perché altrimenti si torna a prendere il carrello. Esatto? Indossando la cintura per il mattino come si entra in salone. Sì, si lavora così come vedi, fantastico. Io ti metto in primo piano. Qua, eccoci qua, Lamberto eh, è stata veramente una sorpresa stamattina e quindi eh, buon pomeriggio a tutto il mondo.